C'era ieri al dibattito sulle vaccinazioni, ha notato appunto come questi temi siano diventati ultimamente molto, eh, molto caldi, ieri per esempio, abbiamo compreso che le vaccinazioni, i vaccini non sono solamente una questione medica, ma sono una questione che politica, sociale, anche economica e quindi è interessante questa continua compenetrazione fra aspetti scientifici e aspetti sociali. E Il libro di Codagnone e i colleghi continua su questa linea, Scienza in vendita, un titolo abbastanza provocatorio, parla appunto di queste continue compenetrazioni fra la scienza, la politica e la società. Non mi dilungo, do subito la parola al professor Codagnone che è professore all'Università di Milano e anche all'Università di Barcellona. Grazie Gian Pietro e grazie agli organizzatori per avermi invitato. Dunque... Eh... Poiché Il titolo è provocatorio e io dirò anche alcune cose un po' eh, diciamo, radicali. Prima voglio fare una premessa. e La premessa è che questo libro è il frutto non solo di un'elaborazione teorica e concettuale ma il frutto di un'esperienza più che decennale da parte dei trautori con le mani in pasta nel senso che noi abbiamo lavorato dentro o, a, o da dentro o come... Eh, Esperti esterni, per delle organizzazioni pubbliche in particolare, per le Nazioni Unite, molto per la Commissione Europea e per alcuni governi nazionali e quindi questa è una riflessione, eh, da un certo punto di vista, non solo teorica e concettuale, ma è una retrospettiva basata su un'esperienza diretta. Io, così come i miei coautori, abbiamo fatto parte di queste commissioni miste, dove ci sono degli esperti che vengono dal mondo della ricerca rappresentanti degli Stati membri, la Commissione europea. Giusto per farvi un esempio, ehm, chi di voi fuma e ha di fronte un pacchetto di sigarette, eh, gli esperimenti per definire le, le, le, le immagini che avessero il maggiore impatto emotivo li abbiamo fatti noi, io e i miei due coautori e un altro team di ricerca. Ed è stata un'esperienza paradigmatica, è stata forse eh, la mia carriera la ricerca più difficile che abbia mai dovuto fare in quanto sottoposti a pressioni varie sia dal lato della commissione sia dal lato della lobby del tabacco e un caso paradigmatico della, del, del, di come... Eh, tra virgolette la scienza, venga eh, tirata per la giacchetta quando ci sono in ballo grossi interessi eh, politici, perché anche se noi parliamo di politiche pubbliche c'è sempre politica, da un lato gli interessi economici delle lobby del tabacco, dall'altro gli interessi di carriera eh, di chi adotta una politica pubblica, perché non c'è niente di male a dire che chi adotta una politica pubblica, oltre a volere eventualmente raggiungere dei benefici per i cittadini e per la società, ha, degli, ha delle sue ambizioni di carriera e quindi eh, da un lato e dall'altro noi eravamo in mezzo e venivamo tirati affinché quello che eh, dovevamo scoprire favorisse una o l'altra parte. È stato molto difficile mantenere... La nostra uh, indipendenza scientifica lo abbiamo fatto, siamo andati a un incontro io e il professor Gaskell della London School of Economics dove a un certo punto abbiamo detto che a seconda delle, no delle leggi in vigore avremmo dovuto aprire le nostre mail e dalle nostre mail sarebbero venuti fuori tutti i tentativi di influenzare il disegno dello sperimento e a quel punto ci hanno lasciati lavorare, poi abbiamo lavorato scientificamente, abbiamo trovato dei risultati che sicuramente hanno accont accontentato eh, la commissione europea inoltre eh, quello che voglio dire è che questo libro lo abbiamo, abbiamo cercato di scriverlo in maniera eh, che fosse trasversale alle diverse posizioni politiche per cui alcune delle cose che dirò dopo non dovrebbero essere lette come eh, a favore o contro una certa posizione e, eh, da prospettive diverse, nel senso che eh, Francesco Bogliacino è un economista sperimentale, Giuseppe Veltri è uno psicologo sociale, io ho iniziato come economista alla Bocconi, poi ho fatto sociologia in America e poi negli ultimi anni sono un po' tornato alle origini e mi occupo anch'io di esperimenti, quello che viene chiamato behavioral economics, ovvero l'economia comportamentale che è un modo di studiare l'economia da un punto di vista psicologico, per dirla in maniera semplice. Oggi... Voglio partire inizialmente da... Ehm, e l'altra cosa che voglio dire è che non siamo relativisti e non siamo eh, dei postmoderni. Noi tre lavoriamo sempre, secondo il metodo logico deduttivo, e facciamo degli esperimenti. Ma siamo critici, sicuramente non siamo dei positivisti. Ma non siamo a favore del relativismo e che la scienza non conta niente, ma siamo, eh, abbiamo scritto questo libro come un, un, un atto d'amore verso la nostra professione ma anche verso la politica perché alla fine diciamo che la politica deve decidere e conta di più della scienza. Detto questo eh, oggi eh, vorrei affrontare tre argomenti, il primo, il titolo ve lo spiegherò su subito dopo ma riguarda il tema dei competenti e degli incompetenti perché ultimamente da quando c'è al governo questa nuova coalizione è rivenuto fuori improvvisamente il tema della competenza, eh, i tecnici e questo governo è incompetente e voglio affrontare questo tema in maniera critico, critica, poi vi parlerò più in generale del libro e poi farò un approfondimento sul tema delle fake news che noi trattiamo nel capitolo quarto del libro. Questo signore è Solgenizzi, no? un, un, un, un dissidente del periodo sovietico. In russo, eh, obras, la parola obras vuol dire forma e quindi la formazione, la parola è abrasovania. Solgenizzi contrappose quelli che lui chiamava obrasovanschina, quindi persone formate ma che non hanno interiorizzato alcuni valori fondamentali li contrapponeva all'intelligent che nella, tra nella tradizione russa è l'intellettuale che ha comunque una missione e ha interiorizzato certi valori e ovviamente per lui gli Obrasovanshina erano i tecnocrati eh, del periodo sovietico persone formate tecnicamente ma che non avevano eh, come dire, chiaramente dei valori fondanti nella loro azione e ovviamente nella tradizione russa la contrapposizione era non solo rispetto agli intellettuali ma anche rispetto al popolo. Ecco, qualche tempo fa il Fatto Quotidiano ha pubblicato questo inedito di Sartori è un pezzettino molto breve in cui Sartori dice che sostanzialmente il popolo spesso sbaglia ma ha diritto di sbagliare e il problema è l'incompetenza dei competenti che lui chiama con la sua, chiamava per la sua verba eh, toscana asini raglianti. Sostanzialmente Sartori dice che la democrazia è un sistema molto complesso, più complesso da gestire ovviamente dei, da sistemi autoritari e per farlo funzionare bisogna ovviamente convincere il Demos mh, trovare il consenso ma il Demos ha diritto a sbagliare per lui che scriveva nel, questo pezzo nel 2007 il problema era ehm, la questione della mancanza di competenza nei competenti mh in coloro che eh, dovrebbero eh, guidare eh, le decisioni politiche. Questo per dire che nel nostro libro, e poi vi assicuro che ogni affermazione è abbastanza diciamo, giustificata, abbiamo più di 300 riferimenti bibliografici, quindi adesso io semplifico con delle affermazioni magari che possono sembrare generalizzanti, ma la nostra tesi è che quello che viene chiamato populismo è il risultato di un approccio tecnocratico da parte dell'elite eh, degli ultimi 20 o 30 anni, ovvero tecnocrazia e populismo sono due facce della stessa medaglia, ma dal nostro punto di vista è arrivata prima la tecnocrazia a cercare di ridurre eh, in qualsiasi modo, velocizzare le decisioni e ridurre gli spazi di dibattito e questo ha portato ha creato, non solo questo, ovviamente c'è anche la crisi economica, però ha creato le basi eh, per, per l'affermarsi la, per di quello che viene chiamato anche impropriamente populismo e sovranismo. Se vi ricordate questo era il titolo del Sole 24 Ore quando si insediò il governo Monti. Fate presto mh, per lo spread. Allora, a parte il fatto che la crisi del 2007-2008, che si è poi propagata, propagata, era una crisi di debito privato, non era una crisi di debito pubblico, e che l'Italia dal punto di vista del debito privato è messa molto meglio di gran parte degli altri paesi, ma le ricette che sono state adottate si fondavano su un modello. Che, pre, che diceva che oltre se il debito pubblico supera il 90% del prodotto interno lordo, questo provoca una riduzione della crescita e un, una, una spirale crescente del debito pubblico e quindi i problemi di default. Uno studente, questo è un modello che era stato elaborato da um, Rainer Rogoff, uno studente di dottorato che doveva fare la tua tesi aveva provato a replicare, nella scienza si cerca di replicare i risultati. Facendo questo lavoro ha scoperto che il modello era sbagliato perché c'era un errore di calcolo nel foglio Excel sottostante. E quindi tutte le ricette eh, della, su cui si basa l'austerità si fondavano su un modello errato e però non è cambiato niente no? nel senso che solo il Fondo Monetario Internazionale ha riconosciuto questo errore ma la Troica o la Germania o gli altri sostenitori dell'austerità sono andati avanti imperterriti a proporre l'austerità come, come metodo per uscire dalla crisi, mentre evidentemente empiricamente è dimostrato che se eh, eh, si riduce eh, l'input nell'economia la riduzione del debito è inferiore a quello che si perde in termini di punti percentuali di prodotto interno lordo, così come è evidente, e non voglio entrare in tecnicalità, che la regola del 3% del trattato di Maastricht è una regola così arbitraria, non c'è nessuna ricetta e nessuna evidenza empirica che se uno ha il 3 o oltre il 3, 5 o il 4 eh, questo ha un impatto sulla crescita, sull'aumento delle opportunità, la riduzione della disuguaglianza, è un criterio arbitrariamente selezionato. Quindi questo per dire che in un certo senso... Ovviamente io insegno all'università e non è che invito le persone a essere incompetenti, è, è game, ma non basta la competenza, questo discorso che è nato negli ultimi periodi in Italia sulla competenza è un discorso semplicemente come dire, strumentale di una parte dell'elite che non vogliono ancora capire perché, quali sono le ragioni di quello che è successo nel dicembre 2016 con il referendum e a marzo del 2018, e non vogliono prendere atto degli errori compiuti e quindi adesso siccome c'è questo governo che magari avrà anche degli incompetenti ma sembra che il problema fondamentale sia quello della competenza, la competenza da sola non basta perché questi economisti sono competenti però hanno elaborato un modello errato e poi nessuno nella, nella, nella professione degli economisti ortodossi si è preoccupato di dire no, questo modello non funziona e bisogna eh, passare a una ricetta diversa. Quindi questo è, è, diciamo, è un messaggio che fa riferimento all'attualità e che è un po' in linea con, le, con i temi del nostro libro. Allora, questo è il libro... E non so se lo vedete, comunque diciamo una serie di capitoli, eh, noi eh, sosteniamo che il ruolo, cioè come la scienza viene usata per, per uh, sostenere le decisioni politiche o in generale nei dibattiti pubblici, quindi anche con la società, dipende da tre fattori fondamentali, che uno è l'incertezza uh, nella conoscenza scientifica stessa, il secondo sono gli interessi e il terzo sono i valori. Quindi nel primo capitolo parliamo eh, di un programma che si è noto come Evidence Based Policy, eh, la politica basata sull'evidenza, lanciato da Blair negli anni 90 sostanzialmente per sottrarre le, le decisioni politiche alla discrezionalità, ad esempio, dei, di chi le fa, ma non so, dei, dei, dei, dei chi lavorava nella sanità, nella scuola per sottoporle al fatto quello che funziona, what works is what matters, quello che funziona è quello che è importante, facciamo le analisi scientifiche che ci diranno automaticamente quali le decisioni da prendere, cioè una sorta di depoliticizzazione delle politiche che ovviamente dal suo punto di vista aveva anche l'obiettivo interno di buttare a mare il metodo socialdemocratico eh, del, del vecchio labor e quindi il metodo, in un certo senso, della concertazione, della ricerca del consenso. Nel secondo capitolo spieghiamo cosa intendiamo per, per incertezza dell'evidenza. Allora, la condizione diciamo, esistenziale della scienza è quella dell'incertezza epistemica. Che cosa vuol dire? Che in ogni dato momento possiamo approssimare la verità ma non la possiamo raggiungere perché ci sono dei limiti i limiti sono non riusciamo a misurare in maniera eh, esatta tutte le variabili importanti oppure non le riusciamo ad osservare oppure in ogni dato momento i nostri modelli teorici sono sottospecificati rispetto alla complessità quindi la scienza cerca di approssimare a, a, approssimarsi alla verità ma ha sempre un certo grado di incertezza. Ovviamente ci sono aree dove questa incertezza è più alta e aree dove è più bassa, ma una delle eh, questioni fondamentali del, um, scusa, del nostro libro è mettere in evidenza che, come mi aveva insegnato il mio professore durante il dottorato, solo in matematica teorica si può parlare di prova. Forse neanche in fisica, cioè solo in matematica c'è la prova. In tutti gli altri campi delle scienze ci sono, eh, si evidenziano relazioni probabilistiche, ci si avvicina a, a, a quella che può essere eh, la verità con la V maiuscola ma non, lo si, non la si raggiunge mai. È pertanto difficile. Eh, marchiare a fuoco un risultato scientifico che automaticamente si traduca in una decisione politica. Tutte le volte che noi abbiamo fatto degli studi per la Commissione europea arrivava alla fine la richiesta di fare le policy recommendations, cioè le raccomandazioni di politica e praticamente di dire quello che derivava automaticamente dai nostri risultati. Molte volte per noi era difficile, perché? Perché anche se uno fa un esperimento, l'esperimento ha una grande validità interna, ovvero in quel contesto ti aiuta a ritrovare una relazione causale, ma per poterla generalizzare ad altri contesti bisogna replicarli, bisogna farne molti e quindi da un punto di vista scientifico non è perché vogliamo fare sempre i produttori di dubbi ma da un punto di vista scientifico tirare direttamente da uno studio delle implicazioni è abbastanza eh, pericoloso perché i risultati devono essere replicati e infatti molto spesso eh, ci veniva, da, poi non lo facevamo mai, di fare la presentazione e iniziarla con un pezzo di una poesia di Montale da Ossi di Seppia che si intitola Non chiederci parola, che Mondi possa aprirti, solo qualche storta sillaba possiamo dirti ciò che non siamo e ciò che non vogliamo, ovvero alla fine però se uno lavora per, la, per, la, per, per i politici deve comunque eh, provare a, a fornire delle, delle soluzioni ovviamente cercando di mettere sempre in evidenza i cosiddetti disclaimer, i limiti dell'evidenza dell che, che si produce, però la, no la nostra esperienza in questi anni è che è un rapporto molto complesso, è un rapporto molto complesso perché da un lato chi prende le decisioni politiche vorrebbe ridurre l'incertezza e quindi dire questo funziona lo faccio, dall'altro gli interessi economici e, e qui bisogna distinguere tra quelli concentrati e quelli diffusi, per capire, concentrati, diciamo, i grossi poteri economici o in associazione o direttamente le multinazionali che fanno lobby a Bruxelles, gli interessi diffusi, i consumatori no? che magari hanno meno rappresentanza. Gli interessi economici forti invece hanno, hanno, inter hanno interesse a creare incertezza, cioè la strategia delle, dei, dei, dei grandi poteri economici è di comprare evidenza... Eh? per creare incertezza. Tant'è vero che noi citiamo un libro americano che si intitola Merchants of Doubt, mercanti di dubbi, perché la strategia da un lato, chi vuole prendere le decisioni vuole ridurre l'incertezza e dire che questo funziona, dall'altro per evitare e bloccare e rallentare le decisioni politiche gli interessi economici cercano di aumentare l'incertezza. Poi per chi è interessato, l'ultimo capit... ah, capitolo del nostro libro è stato da, da, da, pubblicato in inglese nel Journal of Institutional Economics dove noi abbiamo sviluppato una modellizzazione, cioè un modello di quello che diciamo alla fine. E quello che diciamo alla fine sostanzialmente è che a seconda dei temi che vengono trattati può essere... Più adatto utilizzare appunto, gli esperti, lasciarci decidere agli scienziati. A volte invece è meglio raccogliere le informazioni attraverso la consultazione dei cittadini. E poi noi parliamo di un terzo, uh, di un terzo uh, una terza soluzione che chiamiamo il metodo avversariale: che sarebbe quello di provare a riprodurre nella. nella, nella nel contesto delle politiche pubbliche il metodo del processo penale no? dove ci sono due parti che portano la loro evidenza e, una, e il, come dire, il giudice che alla fine decide quindi la nostra posizione non è che per forza non si può mai usare la scienza o che va sempre meglio consultare i cittadini no, che ci sono diversi problemi di politica che possono richiedere diverse soluzioni e in questo articolo in inglese c'è anche un modello di teoria dei giochi che dimostra sotto quali condizioni alcune soluzioni sono migliori di altre. Poi un altro libro che ho appena pubblicato che è un po' in relazione con scienza in vendita è sulle piattaforme e soprattutto sulla sharing economy perché così come in scienza in vendita anche in questo libro cerco di un po' di costruire le retoriche e i miti che vengono costruiti su determinate, determinate tematiche, questo l'ho messo solo... Chi potrebbe essere interessato. Quindi il nostro modello molto semplicemente eh, considera tre dimensioni, interessi che possono essere diffusi i consumatori o concentrati, ad esempio le lobby del tabacco. I valori che possono essere in rispetto a una determinata questione non c'è conflitto di valori o invece c'è conflitto di valori e infine l'incertezza epistemica che può essere bassa o alta e in questo, in, questo, in questo modello abbiamo fatto, soprattutto nel capitolo 6 abbiamo posizionato alcuni eh, temi che forse si vedono meglio qui ad esempio il caso delle malattie vascolari, il caso dei vaccini e il caso dell'immigrazione. Ad esempio, eh, forse qualcuno di voi avrà letto che recentemente un ricercatore ha scoperto che negli anni 60 il principale nemico è diventato il colesterolo e non lo zucchero perché la lobby dello zucchero aveva pagato uno studioso per fare uno studio che addebitava eh, l'alta incidenza, incidenza degli infarti negli Stati Uniti d'America ai grassi e non allo zucchero. E per lunghi anni si è andata avanti in questo modo. Come si vede in questo caso, eh, qual è il, il tema? Ovviamente non c'è conflitto di valori, perché siamo tutti d'accordo che vogliamo aumentare l'aspettativa di vita di tutti e ridurre l'incidenza eh, delle malattie. Poi eh, gli interessi in questo caso sono concentrati perché ovviamente da un lato eh, l'industria dello zucchero voleva proteggere i propri prodotti e dall'altro i produttori di farmaci contro il colesterolo avevano interesse. Il problema qual è? Che rispetto a questo tema l'incertezza epistemica è elevata cioè qui si sta parlando di epidemiologia, l'epidemiologia è una scienza che ha un grado di incertezza e di precisione molto, di incertezza più alta, precisione più bassa rispetto non lo so, alla fisica che si fa in laboratorio. In epidemiologia si utilizzano grandi quantità di dati sulla popolazione e si cerca senza avere la possibilità di fare gli esperimenti di associare determinati comportamenti o fattori all'insorgere della diciamo, morbosità all'insorgere della, eh, della morbosità nel senso medico all'insorgere della malattia, alla prevalenza della morbosità e però è un'operazione abbastanza difficile quando c'è incertezza eh, sistemica ecco che si apre lo spazio per la manipolazione delle, delle, della scienza nel caso dei vaccini in realtà è è molto strano quello che è successo nel caso dei vaccini e, lo, e non si capirebbe se uno non guardasse un po' anche agli aspetti di psicologia sociale perché la scienza medica è pressoché unanime sul fatto che i vaccini servono no? quindi l'incertezza sistemica è bassa non ci sono interessi economici fondamentali in gioco perché comunque ormai non è che le, le, le, le compagnie farmaceutiche fanno grandi soldi è però un tema valoriale, cioè attorno ai vaccini si, sono si è sviluppato un conflitto valoriale per cui io personalmente li, ho fatto, li farei vaccinare anche se fossero piccoli adesso i miei figli, però mi rendo conto osservando che l'approccio dirigistico dall'alto no? di imporre le cose per decreto non ha funzionato, perché comunque si è, sono formate delle opinioni e il, diciamo, il governo deve tenere conto anche dei, dei, delle opinioni delle, dei suoi cittadini, anche nel caso che possano essere basate su informazioni non corrette e, e emozioni e magari ci sono quelli che approfittano no? e fanno, eh, sono imprenditori delle emozioni. Ma una volta che si è formato questo conflitto valoriale deve essere affrontato. E non è che un decreto lo risolve, no? come abbiamo visto. Per cui questa interazione tra livello di incertezza nel, nella comunità scientifica, quali interessi sono in gioco e se c'è o meno conflitto valoriale hanno una, un impatto fondamentale sull'interazione tra scienza politica e società. Per parlare del tema dei valori... Vi faccio questo breve esempio. Immaginiamo che noi qui siamo eh, valori e ruolo della scena, immaginiamo che noi siamo qui, a, appunto, siamo qui a questo dibattito, a parlare del mio libro, ma siamo in America dove arrivano i tornadi no? e improvvisamente c'è il rischio che in questo tornado passi e, butta, e asfalti questo palazzo e quindi noi dobbiamo decidere se rimanere dentro o scappare, perché poter darsi che il tornado non passi di qui, ma se invece passa da un'altra parte appena usciamo ci prende. In questo caso tutti noi non abbiamo conflitto di valori, vogliamo salvarci la vita e in questo caso se gli scienziati i meteorologi ci danno l'informazione, in questo caso l'informazione sarà presa da noi per prendere una decisione molto probabilmente consensuale. Ma immaginiamoci di nuovo di essere qui dentro e essere il consiglio di autogoverno di un piccolo paesino dell'America, quella profonda, che deve decidere se adottare o no, permettere o no l'aborto. In questo caso il conflitto valoriale è talmente forte che nessuna forma di conoscenza scientifica lo potrà mai risolvere. Perché mentre nel caso del tornado l'evidenza è usata per valutare il problema, valutare le alternative e poi prendono una decisione perché siamo tutti d'accordo rispetto al valore di fondo che è la vita nel caso dell'aborto sostanzialmente l'evidenza viene tirata, usata per razionalizzare per eh, giustificare una decisione quindi e viene usata in maniera opposta dalle, dalle, dalle due fazioni. Lo stesso vale se ci pensate stato ieri la, il cambiamento climatico no? a parte che in realtà ci sono modelli che analizzano le previsioni, non è neanche così sicuro hm, che ci siano queste conseguenze a, a, in lungo periodo. Ma in ogni caso, nonostante ci sia consenso al 90% nella comunità scientifica che il cambiamento sia antropogenetico, ovvero causato dalle da, da, da attività umane, questo consenso nel, nella società, nei vari sondaggi, in vari paesi è, è attorno al 50-60% perché purtroppo su questa tematica si formano delle tifoserie così come sui vaccini e alcune persone sviluppano la loro identità sociale ponendosi in contrasto no, a, al consenso scientifico e questo pro provoca una, appunto, una polarizzazione così come sui vaccini che è difficile da, da, da rompere pertanto è evidente che eh, quando ci sono di mezzo dei valori eh, non basta la scienza per risolvere i problemi. E voi potreste chiedere, allora cosa serve? Ecco, in questo caso noi riteniamo che aumentare invece che ridurre gli spazi di dibattito e di deliberazione democratica possa aiutare, tante perché in ogni caso le azioni dall'alto di tipo tecnocratico non hanno sortito risultati, i risultati attesi. Quindi, quando c'è un conflitto valoriale, la scienza non è che deve essere dimenticata, deve essere comunque consultata, ma non ci si può aspettare che solo sulla base della, della, della, dei risultati scientifici si possa risolvere un tema di dibattito pubblico sul quale ormai sul quale ci si è formata un cleave, una frattura tra due parti contrapposte e quindi volevo chiudere parlando delle fake news anche qui la nostra tesi eh, espressa in maniera provocatoria è che le fake news siano una fake news ovvero che come ha fatto anche qualche ex presidente del Consiglio d'Italia, che la retorica delle fake news e della post verità sia anche un modo per le elite di autoassolversi, ovvero eh, come se la Brexit, Trump, il referendum del dicembre in Italia e le elezioni del 4 marzo potessero spiegarsi semplicemente perché la maggior parte delle persone sono stupide e hanno letto le fake news. Non è così. E, e spesso le fake news questa è una slide che faccio vedere sempre ai miei studenti ce ne sono tante sui giornali qualche, qualche mese fa il Fondo Monetario Internazionale no, il Financial Times proprio mentre si stava formando il nuovo governo dice che gli, gli spagnoli sono diventati più ricchi degli italiani no? io ho visto sto titolo e sono andato a controllare i dati in realtà il dato era il prodotto interno lordo pro capite, è vero, quella informazione era vera, ma se uno va a vedere il prodotto nazionale lordo pro capite, quello degli italiani è di 2.000 euro più alto degli spagnoli. Se va a vedere il reddito disponibile italiano è 2.000 euro maggiore di quello degli spagnoli. Perché? Vabbè, qui ci vuole un po' di contabilità nazionale, perché il prodotto nazionale lordo toglie... Quegli investimenti o uscite che vanno a pagare il capitale straniero. Quindi la, la, Germania, eh sì, la Spagna ha eh, un prodotto intorno lordo più alto pro capite ma noi abbiamo un prodotto nazionale eh, lordo e un, un reddito disponibile più alto perché, perché l'economia italiana è ancora meno controllata di, da capitali stranieri di quella spagnola perché vuol dire che una parte di quel prodotto interno lordo va a remunerare i capitali tedeschi so so soprattutto. E quindi se uno va a vedere cosa viene in tasca al, alla, alla, a, al singolo individuo, non è vero che gli, gli spagnoli sono più ricchi degli italiani. Ora, questi sono ragionamenti banalissimi, cioè che chiunque scriva nel Financial Times sa di contabilità nazionale e può andare a vedere i dati. Quindi uno deve, deve chiedersi, ma perché questo titolo? Ovviamente è un titolo manipolato e prodotto con finalità politiche. Io questa la definirei una fake news, però è uscita su un giornale, non è uscita su, su internet. Questo solo per introdurre quello che, è il nostro, quello che noi spieghiamo nel libro. Sostanzialmente bisogna guardare a tre aspetti. Le prime sono le scorciatoie mentali, che sarebbero le euristiche, che sono la, il fondamento di tutto questo nuovo filone di studi eh, di comportamentalisti, il secondo fattore sono le reti, ma non reti, le reti, le reti sociali e l'identità sociale e solo alla fine arriva la tecnologia. A mente questi due famosi studiosi israeliani, Kahneman e Tversky, che sono degli psicologi, poi Kahneman ha vinto nel 2001 il premio Nobel per l'economia, hanno dimostrato eh, con vari esperimenti che si può semplificare, abbiamo un sistema 1 che è lo stesso delle lucertole e che reagisce distinto, è un sistema 2, che è quello che sta nella neocorteccia che si è sviluppata dopo, dove noi riflettiamo. Gran parte delle nostre decisioni vengono prese dal sistema 1 e quindi siamo tutti noi irrazionali in maniera prevedibile. Per cui a volte ragioniamo in base alla euristica dell'affettività, che quindi è il pathos. No? Per quando, se, Pensiamo alla, alla retorica secondo Aristotele, abbiamo un bias della conferma, cioè cerchiamo informazioni che confermino le nostre idee, ci fidiamo del messaggero, quindi se ce lo dice Salvini ci crediamo, e abbiamo il, quello che viene definito il realismo ingenuo: se io penso così è perché sono razionale, se tu non me la pensi come me o non sei informato o, non, o sei in mala fede. E poi abbiamo anche un sovraccarico di. Di, di cognitivo che ci impedisce di processare in maniera adeguata tutte le informazioni il secondo elemento sono il fatto che noi siamo immersi in reti di contatti sociali che ci aiutano a, a produrre una nostra identità sociale e poi ovviamente ci sono i filtri algoritmici no? che eh, sostanzialmente ci incanalano verso, verso certe determinate informazioni ma quello che noi di, di Sosteniamo che la tecnologia arriva dopo due caratteristiche che sono comunque esistevano anche prima di Internet. La tecnologia ha solamente amplificato questi due aspetti. Queste, vabbè, le possiamo saltare. Qui una serie di euristiche che servono, che funzionano, cioè il bandwagon effect che vorrebbe dire se altri lo fanno lo faccio anch'io, insomma una serie di scorciatoie che però secondo me è troppo tecnico a trattare. Allora, una componente importante della nostra identità viene definita dall'ambiente sociale di riferimento e ci dà un'identità. Ogni gruppo sociale ha un suo nucleo di credenze che è importante per il mantenimento di questa identità individuale e di gruppo. Alcuni esperimenti che hanno usato questa tecnica dell'FMRI per vedere quali, parti del cervello si attivano, hanno fatto vedere che noi processiamo le credenze che fanno parte del nostro gruppo dell'identità sociale in un'area diversa del cervello da quella che utilizziamo quando sviluppiamo un ragionamento razionale. Pertanto quello che succede purtroppo è che a volte le informazioni che ci danno in più non vengono processate se mettono in discussione la nostra identità sociale. Questo si chiama si chiama eh, letteratura politically motivated reasoning, ovvero un ragionamento politicamente motivato. Se noi ci siamo identificati con quelli che sono contro i vaccini o ci identifichiamo con quelli che non credono al, alla minaccia ambientale, nessuna... È molto improbabile che informazioni in più ci facciano cambiare idea, in, in poche parole. È così, perché noi filtriamo le informazioni per proteggere la nostra identità sociale. Quindi, poi alla fine vi spiegherò quindi perché secondo me le fake news non, non cambiano molto. Quindi c'è cioè, sostanzialmente, ci sono vari esperimenti che dimostrano che... Ehm, che si formano delle tifoserie sostanzialmente, perché si forma la polarizzazione. Okay. Poi c'è un altro fattore che è, eh, i sociologi ci conoscevano da molto prima de delle reti internet, che è l'omofilia. Tendiamo ad associarci a persone simili a noi. Mm? Ovviamente questo fattore è stato amplificato dalle reti perché come vedete da questo grafico nella maggior parte dei casi noi su Facebook abbiamo amici del nostro stesso profilo ideologico, okay? raramente abbiamo contatti con persone di un'opinione di un politica diversa dalla nostra e scambiamo poche informazioni con persone che sono dall'altra parte dello spettro politico. Quindi, le reti eh, non fanno altro che rafforzare quei processi di identità sociale e quei processi anche di formazione distorta delle idee euristiche che sono comunque eh, fenomeni non necessariamente tecnologici. La tecnologia li amplifica. Inoltre non valutiamo bene le fonti, lo grafico a destra dimostra che una bufala e una informazione scientifica su Facebook ha lo stesso ciclo di vita perché ci fidiamo del messaggero se ce lo manda un nostro amico allora va bene quindi eh, sui due lati alla fine la bufala o la notizia scientifica no, non fanno differenza infine Questo, questa vignetta vi spiega come funzionano gli algoritmi no? io l'ho tradotta la prima dice ho sentito le retoriche di entrambe le parti è ora che faccio la mia ricerca sulla verità faccio la ricerca e il primo link che mi viene fuori è quello che conferma le mie idee ma che, ma che strano ovviamente perché cioè, ti, eh, Google ti ha studiato e gli algoritmi ti hanno profilato e quindi ti fanno venire fuori la prima cosa che, che tu vuoi leggere quindi questo è effettivamente l'effetto delle, delle tecnologie, però quello che voglio dire io è che le fake news non, avranno magari spostato l'1 o il 2% ma se la gente ha votato Brexit, se la gente ha votato Trump o ha votato contro il referendum eh, costituzionale o ha votato per Lega 5 Stelle non è assolutamente il risultato di una, delle fake news perché comunque erano processi identitari già formati e quindi le, semplicemente ad esempio in America molte persone di sinistra non sono andate a votare perché invece che Sanders aveva vinto Hillary Clinton e poi queste fake news dei russi a favore di Trump avranno spostato, non lo so, un 1%. Ma attribuire come ha fatto il nostro ex presidente del consiglio, come si chiama? Eh, Renzi, la, la sconfitta al referendum, alle fake news è una bufala completa perché comunque con questa polarizzazione sono pochi i voti che si possono sposta spostare e poi se, sinceramente questa Spiegare la Brexit, ho letto degli articoli nel 2016 di questi ah i vecchi senza denti hanno votato per uscire, ma cioè, questa è una mancanza di rispetto verso la democrazia, cioè la democrazia è fatta, la gente decide e le, le decisioni devono essere rispettate. Mentre ci sono tanti intellettuali e, e esponenti dell'elite che e, hanno tirato fuori dei commenti dopo la Brexit, Trump, il referendum, che sono assolutamente appunto da Abrazovancina o da, come diceva Sartori, eh, competenti incompetenti o asini raglianti. Sostanzialmente questa... Qui è un modello di come in realtà c'è un'interazione tra le tecnologie e i processi sociopsicologici di, forma, di, di formazione delle idee. L'ultima cosa che voglio dire è che... Appunto, la polarizzazione esiste, la tecnologia semplicemente l'amplifica. Come possiamo pensare che eh, Brexit, eccetera, siano state determinate dalla, dalla. E poi, dopo questa cosa, la Commissione europea ha, fatto una, ha creato un comitato, linee guida, che sembrerebbe a un certo punto voler limitare la libertà d'espressione, no? Per fare una, un, dare delle etichette ai diversi siti. Secondo, secondo noi, questa diciamo, è un'esagerazione e anche molte strategie, ad esempio come questa, no? che è uscita credo dall'opera dell'Associazione Nazionale dei Medici, ho curato il cancro con il bicarbonato di sodio, questo tipo di approccio, secondo noi non abbiamo prove, eh? è una nostra ipotesi, ha l'esatto es es esito opposto di quello che vuole avere perché rafforza l'identità contro Tanti Napalm, come quello che, che ci, fa, ci ha fatto vedere Crozza, no? persone che vivono un sentimento di oltraggio perenne perché sostanzialmente con quella campagna stai dicendo alla persona sei un imbecille eh, eh, fidati dalla scienza, io mi fido dalla scienza e non prendo il bicarbonato però come dire se vuoi convincere qualcuno <coughs> a fare così forse quella campagna eh, lo strumento migliore. E, diciamo adesso per lasciare un po' spazio interventi mi fermerei qua. Beh, ringraziamo Codagnone per questo intervento molto, molto stimolante, ha sollevato tantissimi temi e anche detto cose molto controintuitive rispetto a quello che si sente normalmente, quindi aprirei subito alle domande, a commenti, prego. No, se può servire in ambito italiano c'è l'Università di Venezia che sta facendo delle interessanti ricerche a proposito, soprattutto di hanno analizzato pagine di social network, in particolare su scienza o chi ha un atteggiamento diciamo, più sospettoso, appunto, poi, che ovviamente si delina anche con pratiche di antivaccini, eccetera. E ovviamente faceva vedere dimostra di base sotto tutte le ricerche dei social network italiani, dove non c'è di base comunicazione fra, i due, fra le due sfere e poi c'è anche tutta una, una ricerca proprio sulle fake news, cioè sul modo anzi, le pagine che fanno l'attività di debunking, quindi di, via, di cercare di togliere le fake news dalla, dai social network, in realtà fa dimostrare come l'effetto è quasi nullo se non opposto, quindi non so se ci c'è ricercatori come Quattro Ciocchi, Zollo. Ah. Ecco, loro hanno fatto proprio una... non so se l'aveva molto buono. Conosco il lavoro, i quattro sciocchi però, che è uscito dopo che abbiamo finito di pubblicare il libro. Sì, sapevo di questi studi che stava facendo. Il tema è, data questa situazione, come si può cambiare? Non ho una risposta. Nel senso che oggettivamente succede questo, c'è cioè una polarizzazione e il debunking delle fake news non funziona però è una situazione preoccupante no? per Qual è, in che modo potremmo ricostruire una sfera pubblica e un dibattito pubblico un po' meno da stadio e un po' meno distorto questo non diamo risposta a questo nel libro ci siamo limitati a, dare, a, a sfatare l'idea che le fake news hanno creato hanno fatto perdere quei governi ma Effettivamente c'è cioè questa polarizzazione. E bisognerebbe pensare come eh, no? romperla. Allora faccio domanda io, ma che c'è di male col relativismo e il postmodernismo? cioè ehm, ovviamente. In qualsiasi approccio o posizione ci sono degli aspetti eccessivi. Ma non... La seconda cosa, le polarizzazioni spesso sono frutto eh, dei media, perché ad esempio io mi occupo di vaccini da, da tempo, se tu entri eh, nel dettaglio, tu vedi che ci sono almeno in Italia, almeno 7, 8, 9 diverse posizioni rispetto alle politiche vaccinarie. E quella provax e novax è una, un artefatto che hanno prodotto fondamentalmente i media e alcuni scienziati, non, eh, altri sono, hanno posizioni diverse. Quindi a volte noi ci soffermiamo, eh, lavoriamo su degli artefatti che hanno costruito altri, altri attori. Rispondo alle due domande, non so, la prima è un po' più tecnica, anche perché io conosco bene il background metodologico di Gian Pietro, nel senso nelle forme più spinte, il relativismo e il postmodernismo nelle scienze soprattutto sociali, eh, diciamo che sostiene, semplificando, che anything goes, cioè che ci sono modi assolutamente diversi di affrontare la realtà e che um, eh, sostanzialmente eh, si possono fare ricerche qualitative, quantitative. Io devo dire, non c'è niente di male sul relativismo e il postmodernismo. In un certo senso, senza essere, positivista, eh, senza essere positivisti, però noi pensiamo che anche nelle scienze umane e sociali si possa cercare di riprodurre quel processo di approssimazione alla verità che utilizzando il metodo scientifico delle scienze dure e su questo ovviamente ci sono posizioni perché ehm, io poi inizialmente ehm, andando via d'economia mi ero dedicato più a un, a un tipo di analisi qualitativa però se uno a un certo punto vuole riuscire ad approcciare la causalità credo che i metodi, eh, il metodo ipotetico-deduttivo che cerca di riprodurre eh, le tecniche delle scienze naturali sia più eh, consono del metodo. Ma poi ovviamente ci sono altri metodi eh, qualitativi. Poi posso dire anche una cosa personale, no? nel senso che eh, è quasi un'autocritica. Un Io ho fatto l'economia e poi ho scelto la sociologia. Diciamo che nei, i confini epistemologici della sociologia sono eh, più labili di quelli dell'economia, e questo secondo me eh, riduce il livello di meritocrazia nel reclutamento del corpo accademico. Quindi, diciamo che eh, è che io ho sperimentato e quindi sono tornato un po' indietro. Preferisco un approccio più eh, ipotetico-deduttivo, però non c'è niente di male a eh, essere postmodernisti e relativisti, semplicemente noi volevamo dire critichiamo questi metodi, ma li stiamo usando. Era questo il messaggio. La seconda domanda chiaro, anche a me viene, verrebbe da dire che, cioè è la cosa più semplice da fare che è che dire questa polarizzazione incolpare i media no? e quindi di conseguenza. Andare a vedere che spesso i giornalisti, quelli che dovrebbero occuparsi di divulgazione scientifica, non fanno a sufficienza il loro lavoro perché quando, quando leggete sul giornale, ah il nuovo studio dice che X produce Y, se poi andate a leggervi l'articolo, lo studio dice sì, con un grado di probabilità dell'X%, tenendo conto di questi limiti, di quest'altro, eccetera forse è così, eh? ovviamente tutto questo viene semplificato, però credo che, secondo me, credo che limitarsi alle media mh, eh, sia un, una semplificazione, è vero, c'è un ruolo dei media, ma secondo me è anche un problema politico, nel senso che eh, qualche anno fa Barca pubblicò questo documento, Barca che è passato nel dimenticatoio, ma c'era un, un concetto che a me era piaciuto, quello della mobilitazione cognitiva, cioè c'era bisogno di mobilitare cognit cognitivamente le persone. E questo secondo me si deve fare faccia a faccia. Sostanzialmente dal 2007 fino a che hanno fatto il botto nel 2013, è quello che ha fatto Grillo a modo suo, cioè è andato in giro per l'Italia a spiegare il suo punto di vista. Questo che ad esempio alcuni partiti non fanno più, per cui in parte sono i media ma in parte far rinascere il dibattito e renderlo più variegato è anche una questione politica, nel senso dei partiti politici. Però ovviamente sembra antistorico quello che dico perché ormai si parla di partiti liquidi, non c'è più il partito di massa, però non credo che si possa addebitare questo esclusivamente ai media e ai giornalisti. Solo una, solo una considerazione, visto che abbiamo parlato del metodo anche, diciamo, positivista o comunque un metodo scientifico applicato alle scienze sociali, Ma la, mia, la mia percezione da economista, è che nel mondo degli economisti ideale, questo ideale di, me, di un metodo scientifico condiviso, eh, per valutare la verità delle proposizioni scientifiche e tutto quanto, fa dei grossissimi danni. Fa dei danni a chi eh, cerca di analizzare eh, l'economia in una prospettiva meno. Eh, inquadrabile nelle tecniche quantitative esistenti, per alla fine cosa succede? Che noi abbiamo un linguaggio logico formale che è quello dei modelli formalizzati, eh, che riduce l'oggetto di osservazione a un oggetto quantificabile con il quale poter fare poi dei test empirici e lì si perde in, questa, in, questa, in questo passaggio un sacco di contenuto che invece altri approcci possono eh, permettersi di, eh, di sviluppare per esempio gli istituzionalisti oppure anche soltanto un approccio più storico all'economia oggi gli storici dell'economia non sono considerati tecnicamente degli scienziati invece i, quelli che usano il linguaggio modico, modico, logico formale e la, eh, la prova empirica eh, tradizionale usando l'econometria quelli lì sì oppure gli sperimentalisti che possono ripetere gli esperimenti si pregiano diciamo siccome c'è una ripetibilità di un metodo scientifico, in realtà, in realtà ci sono fiordi economisti del passato che hanno detto cose molto interessanti, penso a Schumpeter, penso a Keynes, penso allo stesso Marx, penso, penso a Minsky, penso a un sacco di individualità, e chi se ne frega, eh, eh, eh, cioè... No, la falsificabilità, parliamone voglio dire, certo se noi, se noi pensiamo che una teoria debba essere a tutti i costi falsificabile ovviamente escludiamo tutta una serie di approcci, escludiamo la psicanalisi dal, dalla definizione di qualcosa di scientifico, escludiamo l'economia eh, istituzionalista, storica eccetera eccetera e restringiamo il campo della scienza a un determinato binario. Non puoi, fare, non puoi dare una spiegazione causale, ma puoi fare comunque rispetto. Io sono cioè quello che dice Gesù è vero perché da voi in economia c'è l'estremo opposto rispetto alla sociologia. La sociologia è totalmente un pluralismo paradigmatico, non c'è no, il paradigma, nel senso di cui c'è un totale da voi, ovviamente. C'è questa ortodossia neoclassica che è asfittica, mh? però diciamo è come sono i due estremi opposti sociologia e economia sono d'accordo con te che a volte la quantificazione ti fa perdere delle, delle informazioni contenuti, di contesto, contenuti. dei contenuti che puoi magari capire solo facendo un caso la thick description no? di un caso di studio approfondito dove riporti tutte le cose il problema è che poi dal caso di studio è difficile che tu puoi solo su un caso di studio dire se una politica ha funzionato o non ha funzionato no? nel senso se tu vuoi dire le politiche attive del mercato del lavoro, ci sono tutti i modelli di Eckman, no? che ti aiutano a cercare un metodo controfattuale per capire se l'investimento ha servito o no. Si possono unire i due metodi e poi magari interpretare i risultati quantitativi alla luce di un'evidenza un più qualitativa e dargli ricchezza, però cioè, è un trade off sostanzialmente, o fai una cosa o fai l'altra. Ho fatto la prima, quella un po' più qualitativa per tanto tempo e adesso sono tornata a quella quantitativa. Allora, per animare, perché continuo sul, sul tema. Allora, intanto dovremmo dimenticare la parola scienza, cioè non esiste la scienza, esistono le scienze, ci sono tante. Norsettina, una sociologa della scienza, parla di comunità epistemiche, cioè di comunità in cui hanno modi di conoscere diversi. Ciò che è evidenza in una certa comunità scientifica non lo è in un'altra, ciò che prova in una non lo è in un'altra. Il metodo sperimentale è assolutamente minoritario all'interno delle scienze, sono molto poche le scienze che usano il metodo sperimentale e non si fanno esperimenti in astronomia non si fanno esperimenti in geologia non si fanno esperimenti o se ne fanno molto pochi in altre discipline quindi eh, far passare il metodo sperimentale come il metodo scientifico è veramente una costruzione eh, retorica tenete presente che ad esempio qui, poi, i confini fra le scienze fra scienza eh, eh, sono veramente labili pensate a settori di punta come non so, faccio un esempio l'astrobiologia L'astrobiologia stanno occupando che cos'è il concetto di vita, cos'è la vita, c'è vita su Marte e stanno utilizzando modelli, concettu modelli concettuali che qualche anno fa erano considerati pseudoscienza e attualmente si stanno muovendo in quelle direzioni. Allora, eh, sarebbe veramente molto più sano ripensare le scienze e la scienza in, in modi diversi da quelli che noi abbiamo e lo stesso metodo a cui tu sei molto legato, ipotetico, deduttivo anche questo è una costruzione idealistica se noi vediamo come ragionano gli scienziati ragionano secondo metafore, analogie sono questi i modelli di ragionamento che vengono utilizzati Però eh, poi il, il metodo ipotecario ed l'abbiamo usato come un tipo ideale, poi nella pratica non è proprio. Era una composizione a quello induttivo, insomma, no? cioè, Ma entrambi sono due modelli ideali che poi non vengono applicati. E, e chi, chi si è occupato, diciamo, dagli anni '70 in poi di studi sociali della scienza, come avvengono le scoperte nei laboratori, scopre che questi sono dei modelli ideali che poi non vengono applicati no, nella, nella procedura. Ma comunque. Non ho sostenuto la superiorità di questo metodo, semplicemente ho semplicemente detto che è il metodo con cui mi piace lavorare e in cui lavoro, però io sono abbastanza eclettico e ho usato altri metodi, ma mi ritrovo di più in questo. Poi è vero che la sociologia della scienza dimostra che a volte anche nella comunità scientifica le scoperte arrivano magari secondo dei protocolli non standard, è vero. Però diciamo che in determinate aree eh, il metodo sperimentale continua a dare dei buoni risultati, soprattutto su, se tu devi valutare le, le possibili conseguenze di regolamentazione sui consumatori e eh, facendo degli esperimenti vedi queste cose, rispetto a un'intervista o a un a questionario dove le persone ti, ti riportano le informazioni, osservare il comportamento secondo me ti dà una misura più affidabile di quello che la gente ti racconta. Grazie. Se mi era permesso volevo commentare un attimo sulla questione appunto relativismo, metodo scientifico, perché secondo me si fa confusione molto spesso quando si usano le parole, ormai il relativismo può voler dire molte cose, a volte è utile fare dei distinguo perché diciamo per relativismo si possono intendere fondamentalmente due cose cioè potrebbero intendersene di più ma eh, due principali la prima è che stabilisce l'equipollenza di qualsiasi posizione quindi la fondamentale incomparabilità di sistemi teorici diversi la seconda è quella che eh, esclude diciamo l'esistenza di una verità assoluta stabile e statica eh, ma che non esclude la possibilità di comparare sistemi teorici diversi ordinandoli dal migliore al peggiore secondo criteri che possono essere molto diversi eh, di sicuro non può essere quello dell'avvicinamento asintotico a una ipotetica verità con la V maiuscola perché semplicemente se conoscessimo l'esistenza di questo asintoto lo avremmo già trovato quindi non possiamo affermarlo con certezza io quando penso al metodo scientifico ehm, Penso fondamentalmente al tentativo di stabilire una sorta di onestà intellettuale, per cui cercare di trovare un sistema per cui quello che dici può essere verificato dal tuo interlocutore in qualche modo. E il metodo sperimentale, eh, il metodo diciamo, scientifico, a mio avviso, per mantenere fedeltà a questo principio dell'onestà intellettuale dovrebbe adattarsi all'oggetto del proprio studio cioè il metodo sperimentale funziona laddove è possibile isolare un certo campo se lo riesci a isolare chiaramente lo hai modificato ma se riesci un pochino a mh, giustificare il motivo per cui quello che hai tolto eh, non è rilevante per, per il tuo esperimento mh, sei stato onesto con il tuo interlocutore perché lui può ripetere la stessa cosa ed eventualmente trarre conclusioni diverse mentre <coughs> ci sono però dei campi in cui già isolare un contenuto è una mossa teorica molto forte non facilmente giustificabile per esempio l'economista menger non favoriva proprio esplicitamente un metodo logico deduttivo lui si dichiarava induttivista però di fatto riteneva che fosse possibile isolare l'economico dalla sfera dei comportamenti sociali eh, molti economisti anche se si dichiarano deduttivi di fatto fanno questo e eh, e questo però ha fatto sì che l'economia vivesse un isolamento rispetto ad altre discipline come la sociologia, eh, fino a diventare molto astratta, astratta nel senso di lontana dal, dal suo, dalla possibilità di, mh, di descrivere i fatti reali, per cui proprio per l'economia è un fatto importante. Però di nuovo il postmodernismo a mio avviso è un relativismo nocivo perché eh, ricade sotto l'ombrello dello scetticismo, quindi paradossalmente in una posizione dogmatica che impedisce il confronto delle opinioni non polarizzato postmodernismo sarebbe... tu hai dato due... Fuori. a mio avviso è la versione dell'Eteria, quella che impedisce... quella conf... dell'equipollenza sì, a mio avviso impedisce il confronto poi ovviamente come tutte le questioni sul postmodernismo c'è molto postmodernismo implicato e è facile essere in disaccordo però appunto nel disaccordo è importante potersi confrontare senza diciamo l'idea che sia possibile confrontarsi è, è veramente difficile, recuperare un dibattito che si è perduto mi scuso se questa non era veramente una domanda no, no sono dei commenti rilevanti e, e anzi mi permettono di specificare meglio alcune cose eh, eh, esattamente per noi eh, noi, noi per relativismo intendevamo la, prima, la tua prima definizione ovvero quello che è tutto uguale e quindi non c'è confronto e da un certo punto di vista quello che noi diciamo, facciamo è un'operazione di onestà proprio per dire noi, a noi piace fare queste, questi esperimenti e, oppure fare studi quasi sperimentali ma siamo consapevoli dei limiti e quello che chiediamo è la stessa onestà intellettuale alla formulazione delle politiche ovvero invece di dire evidence based policy vogliamo delle evidence informed policy ovvero il decisore dice abbiamo fatto questo studio, questo studio, eh, alla fine ci siamo informati con la scienza, però la decisione finale è questa perché abbiamo, deciso, abbiamo convenuto che questi benefici siano più importanti di questi costi e abbiamo fatto una scelta che non potrà mai essere pareto ottimale, quindi sostanzialmente l'onestà intellettuale del, del, dello studioso è quella che, che abbiamo messo in questo libro, è quella che chiediamo al decisore politico. Esplicitare delle scelte partendo dal presupposto che quasi mai eh, le comunità epistemiche ti possono dare una soluzione interamente determinata per dire sì, questa è la politica migliore, ma che bisogna eh, avvicinarla. Poi, ovviamente... Gli esperimenti sono valutati rispetto alla validità interna, la validità di costrutto e la validità ecologica. È evidente che se tu semplifichi il contesto, cioè in stripped down setting, cioè in un setting che sono semplificati, è più facile provare a testare alcune ipotesi teoriche, però ovviamente facendo così perdi di realismo, cioè di quella che viene chiamata la validità ecologica. E quindi è un continuo processo di, di bilan, col bilancino, no? da un lato vuoi avere una situazione che puoi completamente controllare in modo che puoi verificare aspetti più teorici, ma poi dall'altro se lo fai troppo così ti dicono sì ma questo non è realistico. Quindi è un bilancino che ha tre dimensioni, interna, di costrutto, ecologica, anzi poi c'è quella esterna, la generale visibilità e alla fine basta mettere in condizione gli altri di criticarti e o di replicare il tuo studio e vedere se funziona, però è esattamente come hai detto Allora ehm, provo a formulare la domanda perché le cose sono veramente tante e, e proverò anche a essere breve ehm la decisione politica, eh, la presenza dei media come mediatori fra gli soffritori, i politici e in parte anche la comunità scientifica e il, il mondo che è cambiato in una maniera talmente brusca e veloce in così poco tempo, eh, non, non è un po' cioè anche una pretesa eccessiva che è sia i politici che la comunità scientifica che i media che gli stessi cittadini abbiano una, una capacità di risposta così veloce, Nel senso immagino quando ho votato io la prima volta a 18 anni non avevo nessuno strumento, la mia enciclopedia a Treccani De Agostini a casa, eh, penso Tg1 Tg2 che davano qualche notizia e quindi prendevo delle decisioni che da allora fino adesso in 30-40 anni sono cambiate in una maniera... Drastica, adesso ci sono i partiti che comunicano con Instagram, eh, si nutrono delle informazioni modello Cambridge Analytica, ma alla fine non è che ci hanno capito niente di più della tribuna politica di Enzo Biaggi. Eh, guardi il suo intervento mette in evidenza un, una questione fondamentale che è quella del tempo. Mm? Uno dei problemi principali facendo ricerca.. Per il decisore politico è che i tempi del ricercatore e quelli del decisore sono totalmente. Forse noi, nella ricerca, siamo quelli che ancora vanno più lenti di tutti. Cioè per, per, per, per fare una ricerca fatta bene, hai bisogno di minimo un anno, un anno e mezzo, due anni. E quando ti chiama il decisore politico, la, la, la risposta è ieri. Mm. <coughs> Quindi, questo fatto della velocità, eccetera, eccetera, è vero, eh, però la scienza ancora non va a quella velocità lì. Sicuramente purtroppo noi siamo obbligati ad andare più veloci di quando Marx andava nella British Library a scrivere il capitale o Weber o Durkheim, insomma i, i, i padri fondatori della sociologia avevano dei tempi diversi, però questo del tempo per, pertanto eh, è un problema, no? però il problema è che se tu vuoi un, un minimo di evidenza per la decisione di dibattito devi aspettare. A meno che non fai una richiesta su cose note, allora fai una rassegna della letteratura, ti dice gli studi dicono questo, ma se no il problema dei tempi, cioè uno dei, dei, dei conflitti, delle tensioni fondamentali tra il ricercatore e il decisore politico è proprio quello del tempo. Nel senso abbiamo, abbiamo dei cicli completamente diversi e spesso e volentieri, per me era difficile convincere altri studiosi a quando dicevo i tempi di uno studio a partecipare perché cioè, no, è impossibile, è pseudoscienza in sei mesi. Quindi quello della la variabile tempo è, è una variabile critica e quello che ha detto è perfettamente corretto, nel senso andiamo così tutti veloci che poi pretendere un approccio razionale in tutte le parti è difficile. Allora, per quanto riguarda le fake news, mh, molto spesso uh, l'argomento, l'abbiamo visto anche con la storia dei vaccini, ovviamente, che abbiamo ripreso anche stamattina, ieri abbiamo fatto un dibattito che potrebbe essere, dal mio punto di vista, un tentativo di uscire da questa polarizzazione, nel senso di provare a mettere in connessione diciamo, mondi che al momento si accusano l'uno con l'altro. Però un argomento che veramente spesso viene usato anche in modo artificioso, è quello di accusare chi la pensa in modo diverso, non solo di essere vittima di fake news, ma anche di essere non scientifico. Cioè si usa la scienza come un'arma per delegittimare l'argomento dell'avversario. Ecco, eh, dato che anche la stessa definizione di scienza è abbastanza... Uh, sfumata, no? quindi abbiamo già visto che ci sono qui dentro posizioni leggermente diverse insomma su che cosa è scienza e su che cosa non lo sia, chiaramente anche questa, questa accusa di non essere uh, supportato dalla scienza di portare degli argomenti non scientifici di fronte ai miei che invece sono rigorosamente scientifici eh, è un problema, sì o no, cioè nel senso... <ride> Proprio quello che cerchiamo di dire noi, nel senso, anche perché abbia, cerchiamo di utilizzare l'approccio socio-psicologico e comportamentalista è esattamente questo. La nostra è una critica all'utilizzo delle fake news da parte dell'elite per eh, squalificare una determinata posizione, poi uno può essere intimamente convinto che bisogna farli vaccinare i, i, i figli, però non parlare perché gli altri non usano evidenza scientifica non porta alla soluzione del problema sono perfettamente d'accordo quindi questo utilizzo a come dire le fake news, populisti e sovranisti usano solo le fake news è una, è una semplificazione in primo luogo ed è una semplificazione che non aiuta a superare il problema, cioè, quello è il nocciolo della questione, è il nocciolo insomma, del nostro libro che dice noi vogliamo, a noi piace fare la ricerca ma praticamente ci stiamo, stiamo dicendo ma noi non, non possiamo risolvere tutto noi, bisogna parlare con i cittadini, bisogna considerare gli interessi, bisogna considerare i valori, sostanzialmente è, una, è proprio evitare questo approccio scientista e, e, e tecnocratico sostanzialmente, anche se uno è intimamente convinto che la scienza dura esista e che sia meglio delle opinioni, no? però in ogni caso in una democrazia devi riuscire ad arrivare al consenso e convincere l'altra parte, non puoi partire squalificandolo, ma devi cercare, poi lì ci interviene quello che io ho chiamato il eh, realismo ingenuo, per cui tutti noi se abbiamo un'idea pensiamo che l'abbiamo ottenuta razionalmente e se qualcun altro non la pensa come noi eh, allora è o non è informato o eh, è in malafede. Questo succede in tutta la letteratura sui conflitti, dal conflitto israelo-palestinese al alla mia separazione, al, cioè, con la, con la, per, praticamente ci si convince che io sono obiettivo, no? non è che è una posizione personale. Se l'altro non, non mi dà ragione, o non è informato o è in malafede. E questo è lo Dibattiti tematici, quindi sono dei meccanismi anche psicologici che devono essere rotti altrimenti non c'è possibilità di, di, di dialogo. Eh, buongiorno. Eh, sul fatto di eh, cioè quando c'è una fake news. Sicuramente si, si taccia qualcuno fake news, sicuramente un problema c'è perché sennò no, un altro non lo vede. Ma eh, io mi ricordo tempo fa che eh, leggevo su, su giornali, su, su fonti diverse eh, quando c'è un miglioramento genetico di un um, ortaggio, di un qualcosa insomma, eh, di, pro, di prodotto. E per me mh, sì c'è un miglioramento genetico perché tu puoi rendere più resistente una vegetazione però eh, di fatto distruggi della biodiversità eh, ed ebbi una discussione con un professore quando io gli dicevo che eh, il miglioramento genetico ai fini di costruir, costruire della frutta senza semi è un monopolio da parte di un potere economico perché poi eh, col brevetto ti costringe a comprare i semi eccetera eccetera lui mi diceva ma no lei non deve leggere queste cose deve leggere la, la, articoli scientifici perché noi ci lavoriamo sopra dico sì va bene però in effetti a parte che spesso anche eh, la ricerca viene un po' indotta no? da, soprattutto nella ricerca scientifica con l'agrochimica eccetera eccetera tu mi vieni a dire che c'è un prodotto resistente quando poi chi mi vende le sementi me le vende con un, un, un fitofarmaco annesso. E quindi sta resistenza non c'è. Cioè, sono tutte cose anche di questo genere perché adesso con la produzione scientifica che sta aumentando tantissimo... Cioè uno si trova veramente a disagio anche nello scegliere eh, gli articoli di riferimento per, eh, per fare uno studio, un lavoro eccetera, perché ci sono poteri economici che devono realizzare il profitto comunque. Questo è un ulteriore argomento a, fa a favore del fatto che bisogna comunque eh, adottare un metodo deliberativo e non dire lo dice la scienza questa è la decisione, perché le ha toccato due temi fondamentali. Primo che scientificamente può essere vero che il, il, eh, il nuovo prodotto è geneticamente superiore. E anche diamo per scontato che sia, che sia vero. E poi però ci sono degli altri criteri che non sono scientifici, ma possono essere, cioè che non sono quelli di quella scienza, ma di un'altra, che sono è un beneficio o un costo? rispetto a determinati gruppi di cittadini di interesse, questa è un'altra un questione, il cui il professore non può dirle ah lei non legga questo, quello è il tipico atteggiamento scientista, certo io ti ho prodotto una roba che non è semi, è meglio o peggio? E questo l'elemento, noi poi va bene, lo, lo scriviamo meglio nel libro, c'è un elemento prescrittivo, cioè di che cos'è meglio, che deve essere deciso, la scienza ti dà un risultato, ma poi c'è ancora da valutare se il risultato sia positivo o meno e forse quella valutazione richiede, non potrà avere un risultato scientifico ma richiede un dibattito. Questa è la prima cosa. La seconda cosa è che oggettivamente c'è un'esplosione un, un della produzione scientifica che eh, è, pone anche il semplice cittadino, ma. È, cioè, anche, uno, anche io sono studioso, ma in certi campi, no? se, se devo informarmi, non conosco la letteratura, di fronte a dei, a dei problemi, e poi in questo momento, insomma, negli ultimi cinque anni, si dibatte moltissimo del delle, della crisi di replicabilità dei risultati, perché eh, spesso alcuni risultati, anche sperimentali, non vengono replicati. Questo crea una... Ma perché succede questo? Ci sono secondo me delle spiegazioni legate agli incentivi perversi della carriera accademica e delle riviste. Nessuno pubblica risultati negativi, cioè tutti devono pubblicare un risultato in cui la ipotesi viene, viene confermata. E quindi molti fanno quello che viene chiamato cherry picking, cioè to torturano i dati e pubblicano scegliendo qua e là quello che, sia, che è un P-test, cioè un significativo. Quindi molti di queste cose non sarebbero dovute essere pubblicate, perché magari era un risultato tirato per i capelli, però devi passare da associato ordinario, c'è cioè bisogno di un articolo in più, lo pubblichi. Poi arriva un altro che non riesce a replicare quel risultato, perché il risultato era, sgrauso, nel senso sì, sei riuscito a farlo passare alla rivista, ma dietro non c'era qualcosa di solido. Premetto che mi sento un po' un pesce fuor d'acqua perché non sono né ricercatore né appassionato di queste cose, non me ne intendo granché, però ascoltandola, e sono arrivato in ritardo, tra l'altro, quindi probabilmente mi sono perso delle cose, mi veniva in mente um, un sacerdote, certo Ivan Illich, che intorno agli anni Sessanta è un grande della filosofia ma anche della scienza molte delle sue ricerche sulla scienza noi le abbiamo capite dopo 30 anni sulla scuola, sui trasporti eh, e così via mi, mi veniva in mente proprio lui perché risalendo ad un pensatore del medioevo eh, diceva che le prove che noi chiamiamo scientifiche alla fine sono discutibili a seconda del punto di vista da cui le guardi e dai valori che tu poni alla base della tua umanità. Perché nel momento in cui entri nella logica del profitto è diverso dalla logica della piena realizzazione del sé, per esempio in altre, in altre discipline. E mi veniva questa riflessione, che non porta sicuramente un contributo al vostro, al vostro dibattito, ma credo che noi siamo oggi nelle condizioni di avere iperproduzione eh, di eh, testi scientifici più o meno scientifici, più o meno manipolati, più o meno eh, ordinati e pagati in, in ogni campo. Mi chiedo però quanto questo serva a noi tutti, noi occidentali ma anche in altri mondi, per fare un mondo migliore, un uomo più uomo. Noi non, non ci siamo posti nel libro questo bello obiettivo, questa bella riflessione, però sotto sotto dentro di noi c'è quella idea che... Si, Potrebbe utilizzare la informazione e la conoscenza per migliorare le condizioni di vita, quindi per, per, per, però diciamo, siamo rimasti a un livello molto più operativo parlando di politiche settoriali tipo quelle dei consumatori oppure il tema della scuola, l'utilizzo degli indicatori composti che vengono manipolati e poi i genitori scrivono però oggettivamente quello che dice lei è giusto nel senso che questa enorme produzione scientifica il fatto che la scienza sia diventata la moneta di scambio tra lobbisti e decisori politici non ci aiuta in quella direzione lì, ma forse bisogna seguire altre direzioni no? una ricerca magari della spiritualità ma non necessariamente attraverso la religione no? attraverso la meditazione altre, altre forme però concordo che diciamo, l'iperproduttivismo scientifico mh, sembrerebbe in questo momento che non, non è guidato in una direzione particolare. Ma d'altra parte in un mondo così frammentato e complesso è quasi inevitabile, purtroppo. Io devo andare dal nostro ah, pezzo. Eh. <ride> <ride> A parte la visita di controllo, quindi devo scappare adesso. Va bene. Ti ringraziamo ah. molto per eh, anche le risposte e il... Le... Il non essere sulla difensiva, ecco, questo è una cosa, un atteggiamento mentale che hanno pochi ricercatori, cioè essere molto più aperti ad accogliere senza difendere le proprie posizioni. Quindi grazie ancora e adesso passiamo al secondo testo. Al secondo